Ciao a tutti, è un piacere essere qui con voi, mi trovo qui con Alberto, ciao Alberto. Ciao, buona domenica. Oggi faremo una lettura angelica valida per una settimana, mi volevo scusare se la settimana scorsa non, ho, non abbiamo fatto la lettura angelica, ma mm, eravamo in vacanza, va bene? Quindi iniziamo con una breve preghiera di protezione per connetterci con le frequenze dell'Arcangelo Michele e degli angeli della luce e dell'amore, per aiutarci a ricevere guida e assistenza per questa nuova settimana. Grazie quindi invoco la divina presenza di dio dea Onnipotente, padre e madre i miei angeli custodi il mio sé superiore gli angeli custodi il sé superiore di alberto gli angeli custodi il sé superiore di tutte le persone coinvolte invoco te arcangelo michele invoco il maestro gesù maria regina celeste e con amore vero puro e sincero vi chiedo di purificare la nostra energia le nostre intenzioni parole ed azioni vi chiedo di radicare la nostra energia fino al centro della madre terra vi chiedo di elevare con amore le nostre energie vibrazioni e frequenze e di sintonizzarle nella frequenza dell'amore più puro ed incondizionato arcangelo michele ti chiedo di creare uno scudo di protezione dentro di noi intorno a noi nel luogo in cui ci troviamo affinché possa entrare solo la luce l'amore più puro e vero di dio dea onnipotente padre e madre chiedo massima protezione psichica guida e assistenza per me e per tutte le persone coinvolte eh, affinché attraverso questa lettura angelica tutte le persone possano ricevere la guida più appropriata per loro e per il loro massimo bene grazie caro dio grazie arcangelo michele grazie al maestro gesù grazie maria regina celeste grazie a tutti gli angeli della coscienza micaelica è fatto, è fatto, è fatto, e così è così sia ora, per sempre e per l'eternità. Allora, come tutte le settimane, divideremo in tre gruppi, va bene? Eh, quindi, gruppo A, gruppo B e gruppo C, quindi. Chiedete, mettete una mano sul cuore, chiedete ai vostri angeli, all'arcangelo Michele, qual è la lettura più appropriata per voi e per il vostro massimo bene, ok, vediamo, gruppo A, prenditi il tempo per decidere, quindi ci sarà sia la mia lettura che quella di Alberto, va bene. Quindi una visione più femminile e una visione più maschile. Quindi gruppo B, eh, pensieri positivi creano una realtà positiva. E gruppo C, vediamo un po'. Difeso e protetto, ok. Andiamo a vedere con le carte delle fate messaggi, ecco qua, caduta la carta, gruppo A, visualizzazione, gruppo B, ecco qui la carta che spunta, nuove amicizie, ah, questo è interessante, nuove amicizie, gruppo C, bellezza, Eh, stavo pensando, eh, non, non siamo sicuri, mh, dobbiamo andare alle tombe dei giganti questo oggi e domani. Eh, se riusciremo, faremo un bel video dalle tombe dei giganti. Eh, stavo pensando di fare un video sul perdono per, per perdonare il padre e la madre. Se riusciremo a fare una, una cosa del genere dalle tombe, sarà, ci sarà un'energia pazzesca, incredibile. Se no, lo faremo la prossima volta a casa. Va bene? Adesso, vediamo un po' anche il tempo permettendo quindi gruppo a abbiamo visto pazienza è interessante interessante il gruppo a gruppo b abbiamo santuario ok gruppo c prosperità <ride> Ok, iniziamo la nostra lettura angelica col gruppo A. Prenditi il tempo per decidere, diciamo che eh, c'è eh, un'importante un decisione che tu devi prendere, lavorativamente parlando, anche per quanto riguarda le tue relazioni. Eh, e sei, combattuto, sei combattuta dentro di te, non sai che pesci prendere, hai un po' d'ansia, un po' pensi di fare una cosa, eh, però ci sono i pro e i contro. L'arcangelo Michele ti sta dicendo di avere pazienza e di seguire l'anima l'anima non sbaglia mai è l'ego che ci frega è l'ego che ci confonde ossia la paura il giudizio eh, però soprattutto ti senti in questo momento paralizzato o paralizzata dalla paura di sbagliare diciamo che mh, bisogna capire dentro di noi che cosa vogliamo veramente bisogna eh, decidere Prima di prendere una decisione quindi gli angeli e le fate ti stanno invitando a visualizzare a visualizzare quello che tu vuoi ricordiamoci che la mente inconscia non distingue quello che è reale da quello che viene immaginato quindi è importante immaginare chiaramente cosa vogliamo e poi l'inconscio ci aiuterà a manifestare quello che vogliamo non possiamo prendere una decisione così a casaccio senza capire che cosa vogliamo veramente dentro il nostro cuore dentro la nostra anima c'è anche un invito da parte delle carte degli unicorni ad avere Pazienza, tutto arriverà nel momento giusto, non forzare, ti, entrambe le carte ti dicono di prendere del tempo per decidere, eh, vai in ritiro spirituale, medita un po', prega di più, centrati, non prendere decisioni affrettate, non, fa, non ascoltare consigli di persone che non sono nella tua stessa situazione, la decisione è solo tua e deve essere presa da uno stato di... Centrati e di presenza va bene tutto andrà per il, eh, per il verso giusto eh, gli angeli sono con te ti stanno affiancando in questa decisione ti stanno aiutando perché questa decisione potrebbe cambiare drasticamente eh, diciamo la, gli eventi della tua vita va bene ok alberto andiamo sempre su sì, questo sì. Allora, questa, se non erro, era capitata anche la scorsa volta che avevi fatto la lettura, no? quindi se si tratta della stessa cosa vuol dire che ci vuole dell'altro tempo, se è un'altra decisione ci vuole tempo anche per questa. E Guardavamo un video proprio in questi giorni di crescita personale e una delle cose che influenzano di più la nostra vita sono proprio le decisioni, giuste o sbagliate che siano, non si può pretendere di fare tutto giusto, perché se no, se tu conoscessi subito la persona giusta, il lavoro giusto, eccetera, Magari non apprezzeresti delle cose, bruceresti le tappe, invece ho conosciuto quella persona lì che era amara, così adesso apprezzo la dolcezza, ho conosciuto quel lavoro lì che era duro, così adesso apprezzo il lavoro smart, faccio per dire sono degli esempi. E visualizzazione, perché giustamente anche se qualcuno sempre nell'ambito della crescita personale talvolta dice che è una cosa da bambini, anche se non c'è niente di male nel fare cose da bambini, è una cosa invece molto importante, perché se noi pensiamo allo sport, per esempio, un uno che fa i 100 metri, eh, per vincere tante volte bisogna prima immaginarsi vincenti, quindi è ovvio che poi tu ti alleni tutti i giorni, ci mancherebbe, non è che stai lì fermo, però se sì, tante volte vince proprio quello che si sente più sicuro, che si vede felice nell'azione, che vede il risultato già raggiunto, no? quindi la visualizzazione è una cosa molto importante, i sogni lucidi, visualizzare prima di dormire, rileggere i propri obiettivi, no? esatto. questa è una cosa molto importante che assolutamente eh, sollecitiamo invitiamo a fare tutti i giorni la pazienza naturalmente tornando al discorso di prima perché non è che tutto avviene subito cioè sì tempismo divino per carità ma non dimentichiamoci che siamo sulla terra quindi ci sono dei tempi che differiscono dai tempi celesti quindi qui si parla di eh, prendersi delle pause di fidarsi appunto del tempo divino e di giocare anche nell'attesa, no? quindi può essere un'attesa proficua, non deve essere un'attesa guardo il muro e vediamo se succede qualcosa, esatto. nel frattempo gioco, nel frattempo faccio altro, nel frattempo lascio anche andare. no? E... Quindi sì, direi che questo gruppo sicuramente è molto improntato eh, al, al processo, no? fidarsi del processo, godersi il viaggio, perché poi altrimenti rischi di arrivare alla meta, è tutto bello, ma se non ti sei goduto quello che precedeva, arrivi e magari rimani con un pugno di mosche, e dici tutto qua. Ma perché tu non hai apprezzato il presente, no? esatto. quindi non bisogna avere ansia. Bene, benissimo, per il gruppo A abbiamo finito. Passiamo al gruppo B. L'invito da parte dell'Arcangelo Michele è quello di focalizzarti sui pensieri positivi. Non è New Age, avere dei pensieri positivi aiuta a manifestare eventi e circostanze positive, aiuta le nostre cellule a stare bene. Ragazzi, avete mai sentito parlare del fatto che eh, noi siamo composti per l'80% circa d'acqua, da, quindi eh, i nostri pensieri, le nostre eh, emozioni, influenzano le molecole dell'acqua e quindi le molecole del nostro corpo e quindi quando noi eh, emettiamo vibrazioni positive emozioni positive pensieri positivi noi ci sentiamo più energici ci sentiamo più vitali ci sentiamo più allineati ai nostri sogni ai nostri obiettivi ok assolutamente un invito da parte dell'arcangelo michele a pregare di più a chiedere agli angeli all'arcangelo michele di aiuto a purificare i nostri pensieri le nostre parole come il nostro linguaggio interiore come parliamo a noi stessi come interagiamo con noi stessi e con gli altri smettere di uscire dalla, dalla lamentela smettere di lamentarsi smettere di criticare di giudicare noi stessi e gli altri questo ci consentirà di eh, manifestare anche più velocemente i nostri desideri i nostri obiettivi eh, Manifestare nuove amicizie, quindi ci sono nuove connessioni con persone vicine alla tua anima vicine al tuo essere vicine al tuo modo di fare ai tuoi pensieri vicine al, alla tua consapevolezza molte anime in cammino che stanno percorrendo un percorso spirituale hanno difficoltà a trovare nuovi amici a trovare delle persone con cui eh, parlare con cui uscire con cui condividere la propria vita la propria esperienza perché alle volte si incontrano anche Persone nel cammino spirituale che non sono particolarmente allineate quindi si può essere un po più avanti un po più indietro nel cammino e questo crea anche delle, dei contrasti invece se noi eh, iniziamo a capire cosa vogliamo veramente iniziamo a pensare a sentire che questo è possibile riusciremo ad attrarre delle persone che vibrano nelle nostre frequenze assolutamente nuove amicizie alle porte nuove connessioni importanti quindi si è conosciuto da poco delle persone l'invito degli angeli è quello di approfondire questa conoscenza perché potrebbe portare nuove Opportunità. L'invito da parte degli angeli è anche quello di purificare la vostra energia, di entrare in meditazione, di, di, di creare un periodo o uno spazio di un'ora al giorno, mezz'ora al giorno, dieci minuti al giorno. Meditativo: crea un santuario, crea uno spazio sacro, armonico e protetto dove meditare, dove pregare, dove entrare in contatto con la tua anima, col tuo spirito e ascoltare cosa la tua anima ha da dirti, va bene? Eh, quindi eh, voglio dire, noi magari andremo in un luogo di potere in questi giorni, eh, proprio perché le energie sono molto potenti, perché è più semplice connettersi, perché è più semplice ritornare all'equilibrio, ma laddove voi non avete questa opportunità nella vostra città, nel vostro paese, così via, creare uno, un santuario, quindi un altare, un tavolino dove mettete la vostra candelina, il vostro incenso, magari anche una foto dell'arcangelo Michele, dove vi rivolgete a Dio, dove eh, cioè, deve essere proprio uno spazio protetto che vi aiuta a connettervi più velocemente con le energie superiori, ok? Bene, Alberto? Esatto. Sì, chiaramente si parla di pensieri positivi che creano risultati positivi, questa è una frase banalissima, ma siccome l'universo è matematico, uno più uno fa due, e se tu dentro di te alimenti degli aspetti positivi, è ragionevole pensare che anche all'esterno si manifestino degli aspetti positivi, quindi... Qual è il risultato che vorresti raggiungere in questo momento? Essere felice, avere un amico in più, avere una casa più bella? E comincia dentro di te a ripeterti delle cose positive, come ti vuoi sentire, eh, come deve essere quella persona, quella casa, cioè immaginati anche proprio i dettagli, no? magari scriviti, disegna, eh, sfoglia un giornale, cerca ispirazione no? e prova, prova a pensare se c'è qualcosa che ti blocca, perché non arriva quella casa, perché non arriva quella persona, e perché non mi sento felice, cosa c'è che mi blocca? Se tu ti focalizzi sul positivo, sicuramente prima o poi... Arriva il positivo anche fuori. Fatalità subito dopo si parla anche di amicizie, no? A prescindere perché tutti abbiamo bisogno di amici. Anche la persona più introspettiva, introversa, eccetera, ha bisogno comunque di qualcuno, a meno che uno non sia un eremita e per carità ce ne sono, e onore, perché io rispetto tantissimo le persone che riescono a stare da sole e però qualcuno insomma, con cui confidarsi, con cui bere un caffè ogni tanto, non c'è niente di male, è normale che per noi in questo ambito magari si fa fatica a parlare del più e del meno, perché noi abbiamo sempre in mente magari, cose molto elevate, quindi facciamo un po' fatica, però ci sono persone anche insospettabili delle volte che sono interessate a queste cose a me è capitato tempo fa al bar di parlare col barista gli ho parlato di Angeli e lui mi ha detto sì sì cavolo sono molto interessato io non l'avrei mai detto ma se non gliene avessi parlato come facevo a saperlo e, e delle volte prima di attirare nuovi amici bisogna lasciare andare magari i vecchi amici perché magari cioè. abbiamo dieci amici che sono tutti in contrasto l'uno con l'altro magari qualcuno lasciamolo stare non per cattiveria ma perché magari fa parte del passato ci sta poi il santuario, naturalmente, a partire dalla propria casa, a partire dal proprio corpo, occorre eh, avere proprio questa sensazione di essere al sicuro. no? Quindi attraverso i pensieri, attraverso oggetti sacri, eh, naturalmente sempre poche cose no? in ordine, eh, prendersi dello spazio per sé passare tempo da soli, meditare, noi appunto in questo momento abbiamo sentito l'esigenza di andare in questo posto dove tu anni fa avevi iniziato a canalizzare, io da un po' di tempo avevo questa esigenza forte proprio di andare in un luogo di potere, abbiamo la fortuna di averlo qui vicino senza bisogno di andare in Egitto, in Perù, perché delle volte uno va a pensare no? Le sette meraviglie del mondo che sono tutte molto dislocate, invece grazie a Dio anche in Italia abbiamo dei posti meravigliosi qui vicini dove uno si può proprio connettere, essere vicino alla natura, che è una cosa che non si può fare dappertutto. Assolutamente. Bene, ora passiamo al gruppo C. Ok. Eh, assolutamente devi stare tranquillo, tranquilla perché sei al sicuro, sei protetto, sei protetta, l'Arcangelo Michele è al tuo fianco, l'Arcangelo Michele sta ascoltando le tue preghiere, sia quelle che tu fai consapevolmente ma anche quelli che sono i tuoi pensieri e richieste di aiuto, Dio sa di che cosa hai bisogno, l'invito è anche quello di essere più chiaro, più chiara con te stessa, di non aver paura di chiedere, eh, comunque sei al Sicuro quindi, eh, se stai anche aspettando una risposta, importante se stai um, se hai paura, ti senti un po' insicuro? Insicura um, chiedi la vicinanza dell'arcangelo Michele, l'arcangelo Michele c'è, ti sta proteggendo, però per sentirlo più vicino è importante che tu lo invochi, che tu chiedi la sua partecipazione. Va bene? È importante anche, dicono gli angeli e le fatte, che tu ti focalizzi sulla bellezza. Ma cos'è la bellezza? Certo, ha a che vedere anche col tuo aspetto fisico, quindi magari maggiore cura di te stesso o di te stessa, tagliare i capelli, eh, magari prenditi cura fai un massaggio, magari comprati un vestitino nuovo, una camicetta, un jeans, eh, anche queste cose ehm, per risaltare la meraviglia che tu sei però bellezza può voler dire anche bellezza interiore bellezza dello spirito dell'anima sei un'anima meravigliosa non, ehm, non sentirti in colpa se sei troppo buono se sei troppo buona e molte persone non comprendono perché gli angeli eh, diciamo pregano e onorano la tua grandezza e la tua bellezza dell'anima diciamo che questo è un invito alla bellezza da parte delle fate Esci nella natura la madre terra è perfetta la madre terra non ha niente che ehm, eh, che non va eh, la madre terra ti riconnette con la bellezza della vita con la bellezza delle cose semplici l'apprezzamento della vita stessa la gioia infinita per quella che è la vita quindi concentrati su tutti gli aspetti della bellezza, va bene? Questo è un invito da parte degli angeli, nota il bello degli altri, non notare le cose negative, focalizzati sulla bellezza, perché ultimamente eri troppo improntato sul negativo. Quando ti guardi allo specchio, manda amore all'immagine che vedi davanti a te, smettila di lamentarti, di giudicarti, manda amore. Se ti vedi disordinato, prendi o disordinato. Ordinata, prenditi cura di te stessa. Eh, ripeto, fai una tintura ai capelli, naturale, magari, eh, un bagno nei sali. Eh, ripeto, immergiti nella natura. Fai qualcosa di bello, pronuncia affermazioni positive che riguardano la bellezza della vita. L'arcangelo Michele in questo momento sta insistendo nel dire che la vita è un'esperienza bellissima, solo se tu lo vuoi veramente, ok? C'è un regalo per te, prosperità alle porte, sta arrivando grandezza nella tua vita, prosperità economica, prosperità economica, è abbondanza nelle amicizie, nelle conoscenze, nella grandezza della vita, nella gioia infinita. I tuoi desideri stanno iniziando a manifestarsi molto velocemente. E diciamo che, dal punto di vista economico, potrebbe esserci un dono, un guadagno extra, eh, nuove opportunità, nuovi clienti. Eh, quindi, questa è un'energia molto positiva per te che hai scelto il gruppo G. Eh, B, C, scusa. E ah, però un'altra cosa, un invito molto importante è anche quello di eh, gestire con cura i soldi, va bene? Prosperità sta arrivando, però potresti avere maggiori spese, ma avrai maggiori entrate, però comunque è anche un invito all'equilibrio. Ok? Bene, Alberto sì, devo dire che è stata un po' increscendo questa lettura, nel senso che il primo gruppo è stato molto introspettivo, il secondo un po' più legato alla meditazione e anche alle all'azione e questo invece ha proprio dei risvolti molto concreti anche a livello economico, no? quindi molto crescente. Allora, intanto partiamo con difesa e protezione che è sempre la base, è il presupposto soprattutto del lavoro con l'Arcangelo Michele. Quindi già. A me, tra l'altro, in questi giorni, proprio facendomi una piccola lettura personale, mi era capitato di pescarla. Questa carta è sempre molto confortante, no? e Sentirsi al sicuro, no? Quindi lasciare andare le preoccupazioni. Subito dopo c'è la bellezza, proprio in questi giorni ne parlavamo, no? La cosa si intende per bellezza? Sì, gli aspetti estetici, per carità, sì, prendersi cura di sé, l'armonia delle parti, l'armonia dei vari aspetti che caratterizzano la nostra vita. E aspetti personali, le amicizie, il lavoro deve essere tutto armonico, perché se c'è qualcosa in netta carenza o in, netta, eh, in netto surplus, vuol dire che magari bisogna un po' riequilibrare no? il dare ed il ricevere, e bellezza se parliamo di pianeti è legato a Venere, al no? femminile, quindi eh, come dire il anche l'aspetto del ricevere, il rapporto con gli antenati. ma Sotto il Venere, per esempio, c'è Plutone, che ha a che fare con la ricchezza e non a caso, subito dopo, si parla di prosperità. Prosperità implica un lavoro su di sé, non è che il denaro, l'upgrade nella vita ti arriva così. Sicuramente è una ricompensa per qualcosa che ti sei meritato, la famosa manna dal cielo. No? Quindi qui dice che sta arrivando, è già lì pronto, si deve solo manifestare un dono in denaro, io fatta la in questi giorni mi immaginavo proprio il pacco di soldi, e non per spendere e spandere, ma perché servono per fare delle cose. Certo. Il tuo reddito sta aumentando, e però gestisci le tue finanze con amore, perché naturalmente delle volte uno dice, eh, però eh, non riesco a migliorare, ho sempre pochi soldi, chiediti magari se sei troppo nel dare o nel ricevere, troppo spendaccione o troppo invece braccino corto, magari cerchi sempre gli sconti, fai fatica a darti, eh, ecco in questo caso per esempio mi viene in mente una, una un affermazione positiva una frase elaborata che noi spesso ripetiamo che è stata donata diciamo da un mentore che tra l'altro se n'è proprio andato in questi mesi pace all'anima sua quindi senza portar via troppo tempo diciamo per sommi capi la frase è il mio, eh, mio denaro a disposizione Praticamente eh, aumenta, sono grato perché il denaro a mia disposizione aumenta in modo crescente, costante e, eh, come era la parte da finale, fonti, da fonti diversificate, diversificate. perché naturalmente eh, l'invito è quello di avere più fonti, perché se hai solamente una sorgente di reddito, metti che ti va vale la male, facciamo le corna, se non hai il piano B, cosa fai? Se invece tu hai eh, le entrate passive, piuttosto che naturalmente tu alimenti continuamente questo flusso, no? è, è più semplice. Quindi questa affermazione si può ripetere prima di dormire, durante il giorno, con la gratitudine, aspetto della gratitudine, quindi l'intenzione e l'emozione è molto importante e quindi, e, e quindi questa, questa cosa continua ad aumentare, perché come dicono gli americani, se vogliamo essere liberi finanziariamente bisogna guadagnare anche finché si dorme, anche se mi fermo un mese perché ho la gamba rotta. Io comunque... Il denaro continua ad arrivare perché ho creato un sistema certo bene bene bene bene sono dei consigli utili ragazzi eh? perché magari avete alcune idee eh, intuitive che vi sono arrivate su un'attività eh, su come gestire le vostre finanze e così via allora scegliamo un bellissimo messaggio da questo libro Accetta l'inevitabile. Vediamo cosa ci vuole dire l'Arcangelo Michele. Se riesci ad accettare che il fiume scorre da sempre, che continuerà a farlo cambiando in continuazione il suo aspetto e il suo contenuto, allora riuscirai a scoprire il segreto dell'evoluzione, l'eterno dinamismo che non possiamo fermare. Ok? Bene, care anime infinite, la nostra lettura si è conclusa, ci sentiamo la settimana prossima. Prima di salutarci volevo ricordarvi che ci occupiamo di facilitare le letture angeliche con le carte o come connessione diretta, guarigioni eh, intese come riequilibrio energetico a livello fisico, mentale, emozionale e spirituale con le nuove frequenze di luce e ehm, soprattutto il lavoro molto potente di Logo Sealing che vi aiuta a eliminare i blocchi, le paure, i sistemi di credenze limitanti, vi aiuta a riprogrammare l'inconscio per allinearlo a quella che è la direzione dei vostri sogni, dei vostri obiettivi, vi aiuta a essere nel vostro pieno potere a manifestare più velocemente i sogni e gli obiettivi della vostra anima che voi volete veramente. In più volevo ricordarvi che eh, il seminario di guarigione mh, di San Donato milanese sarà il 31. No, scusate, eh, il 29 ottobre, il 29 e il 30, ci sarà il weekend dove si, fa, eh, si lavorerà con le nuove frequenze di luce, quindi imparerete tutto sulla guarigione con le nuove frequenze di luce e poi il 31 di ottobre il primo di novembre ci sarà il seminario di connessione al sé superiore dove riceverete la vostra connessione al sé superiore imparerete a facilitare la connessione al se superiore sulle altre persone se accederete mh, a questo seminario o di quattro giorni o di eh, o di due giorni in entrambi i casi riceverete tre sessioni di guarigione a distanza direttamente da me da alberto prima del seminario guardate che c'è una promozione straordinaria quindi se siete intenzionati a partecipare contattateci eh, anche perché sono rimasti tre Tre posti disponibili, ok? Bene, io vi saluto. Io Alberto vi salutiamo e ci vediamo la settimana prossima. Un bacione, un seguimento. Ciao, ciao. ciao.